Amen. Non c'è un posto migliore che stare davanti alla presenza del Signore. Non c'è un posto migliore che essere in comunione con Lui. Perché quando noi Lo invochiamo, Lui ci risponde. Amen. Però molte volte noi abbiamo una preghiera fredda la nostra preghiera molte volte assomiglia più ad una lista della spesa che ad invocare il Signore molte volte quando preghiamo diciamo Signore ti chiedo questo, ti chiedo questo, ti chiedo questo nel nome di Gesù benedetti in eterna a me abbiamo finito la lista della spesa sembra quasi una lista di regali di Babbo Natale in realtà non è questa l'invocazione che il Signore vuole da noi Dio vuole che noi impariamo ad essere violenti nella nostra conquista Dio vuole che noi impariamo ad essere violenti nelle nostre preghiere questa mattina vogliamo parlare proprio di questo della violenza nella conquista Matteo 11, 12. violenza e dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Non lo rapiscono i passivi, ma i violenti. E noi otteniamo vittoria attraverso la violenza nella nostra preghiera. E non soltanto attraverso la preghiera, ma anche attraverso l'azione che deve seguire la preghiera come vedremo questa mattina non dobbiamo soltanto pregare con violenza ma anche agire con violenza e non significa essere terroristi e mettere le bombe nei locali non è questa la violenza è una violenza spirituale perché è importante questo? perché ogni battaglia rappresenta una opportunità scrivetevelo questo molto bene e per chi non prende appunti, vi invito sempre, a portate carta e penna e prendete appunti alle predicazioni, perché vi serviranno. Ogni volta che c'è una battaglia nel popolo di Dio, c'è un'opportunità che Dio ti sta mettendo davanti. Nel popolo di Dio, per esempio in Israele, c'è stata nella storia del popolo di Israele una guerra molto famosa, che non trovate nella Bibbia perché è recente, si chiama la guerra dei sei giorni Israele era uno stato non esisteva più come stato fino a quando non fu grazie a una risoluzione eh, ad opera anche dell'Inghilterra e diverse nazioni che si misero insieme con l'ONU nacque di nuovo lo stato di Israele nel 1948 e da lì ha iniziato Israele ad avere sempre molti combattimenti, molte battaglie, molte guerre ed aveva un un piccolo territorio, se voi vedete Israele sulla mappa ancora oggi è un territorio piccolissimo, non è una nazione molto grande. E cosa successe? Che aveva tutte le nazioni intorno contro di lui, aveva contro di loro l'Egitto, la Siria, l'Iraq e la Giordania. Questi paesi arabi che erano intorno a Israele iniziarono a fare problemi ad Israele addirittura impedirono a delle navi di passare attraverso il canale di Suez soltanto perché erano dirette verso Israele e questa cosa divenne così pesante che alla fine scoppiò una guerra questa guerra è passata alla storia come la guerra più incredibile della storia perché in sei giorni Israele ha sconfitto tutti i suoi nemici in solo sei giorni Israele ha conquistato quattro volte il suo territorio Israele era molto piccola in solo sei giorni conquistò tutta la provincia del Sinai tutto la, um, il lato dove c'è il monte Sinai dell'Egitto conquistò praticamente tutta la striscia di Gaza la Cisgiordania, tutta Gerusalemme e addirittura conquistò le alture del Golan in solo sei giorni praticamente sconfissero la bellezza di quattro eserciti, di quattro regni, in solo sei giorni. In questa guerra loro ebbero l'opportunità di quadruplicare il loro territorio. E anche noi siamo il popolo di Dio. E ogni volta che c'è una battaglia, ogni volta che c'è una guerra, noi dobbiamo capire che ci troviamo davanti ad un'opportunità per conquistare più territorio spirituale. Se tu stai attraversando delle difficoltà, stai attraversando una battaglia, non devi vedere in questo un problema, ma devi vedere in questo un'opportunità per conquistare, un'opportunità per vincere, un'opportunità per prendere più territorio. Dai giorni di Abramo il popolo di Israele è stato un popolo in guerra. Qualcuno dice, signore ma quando finirà la guerra nella mia casa? Quando finirà la guerra nella mia famiglia? Quando finirà la guerra nella mia vita o la guerra nel mio posto di lavoro? la domanda è molto semplice nel momento in cui uno si accontenta del territorio che ha le guerre diminuiscono ma se tu vuoi conquistare più territorio se vuoi prendere più benedizione nella tua vita se vuoi avere una benedizione maggiore per te, per i figli, per i nipoti perché ricordatevi che le benedizioni che noi otteniamo non sono solo per noi ma anche per i nostri figli e per i nostri nipoti ebbene se tu vuoi conquistare più territorio allora dovrà necessariamente passare attraverso una guerra perché il diavolo non vuole lasciare il suo territorio quindi dai giorni di Abramo c'è guerra il popolo di Israele è un popolo in guerra ancora oggi se voi andate in Israele fanno, mi sembra che adesso siano due anni di servizio militare sia gli uomini che le donne e in mezzo alla strada le persone camminano ormai con la pistola sono un popolo in guerra e sono sempre stati in guerra dai tempi di Abramo Abramo era tranquillo si era separato da Lot però venne a sapere che dei re avevano preso Sodoma e avevano preso Lot immaginate che ci fu questa guerra cinque re contro quattro re e questi quattro re vinsero sopra i cinque re Avevano un esercito così grande e così forte che solo in quattro riuscirono a battere cinque re nemici e quando si presero i soldi i bottini di tutte queste città si presero anche lotte. e la notizia arrivò ad Abramo pensate un pochettino, Abramo arriva alla notizia, hanno catturato tuo nipote, tuo nipote è schiavo, quattro re con quattro eserciti potentissimi che hanno vinto cinque re con i loro eserciti e l'hanno fatto prigioniero Abramo non ci pensa due volte prendo i suoi servi 318 servi armati chi con la zappa, chi con i bastoni chi con le pietre perché non avevano armi erano contadini potevano avere forse qualche falce qualche cosa di questo tipo attrezzo da contadino e lui vecchietto a 80 anni si mettono su su quattro cavalli e vanno incontro ad un esercito di quattro re, quattro eserciti che avevano sconfitto cinque eserciti però Abramo andò lì e disse io non lascerò prendere mio nipote Abramo aveva un DNA di guerriero, disse io non permetterò a questi re di prendersi mio nipote e disse che iniziò a fare guerra a questi quattro re per una giornata intera e alla fine un vecchietto con 318 contadini distrusse un esercito enorme fatto di quattro re perché Dio era con lui e pensate che la cosa fu così bella che presero un bottino di nove regni quelli dei cinque re che erano stati sconfitti più quelli di questi quattro re ebbero alla fine un bottino, una ricchezza così enorme che non sapevano neanche come trasportarla questo è un grande insegnamento che lo Spirito Santo ci sta dando stamattina tu non puoi permettere al diavolo di venirti a dare fastidio con una malattia. Tu non puoi permettere al diavolo di venirti a prendere un membro della tua famiglia. Quando questo succede è tempo di alzarti e di combattere per quello che è tuo. Devi combattere per la tua benedizione, devi combattere per la tua prosperità, devi combattere per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, per il tuo lavoro, per la tua casa, per la tua famiglia, per la tua città e per la tua nazione. Devi alzarti come Abramo e devi iniziare a combattere però la battaglia non è più come prima, non è una battaglia fatta di armi, ma è una battaglia spirituale, però la devi combattere perché senza battaglia non c'è vittoria e la battaglia rappresenta un'opportunità che Dio ti sta dando. Abramo si ritirò con tante ricchezze, sembrava un guaio che era successo, sembrava un problema che era successo perché avevano catturato il nipote, ma nella realtà Abramo attraverso questa battaglia divenne straordinariamente ricco Dio lo benedisse in una maniera straordinaria ogni volta che Dio ti darà una promessa c'è bisogno di una guerra quando entrarono nella terra promessa ci entrarono attraverso la guerra e guardate cosa successe Giosuè capitolo 11 verso 19 loro volevano fare la pace con le nazioni volevano stare tranquilli con gli altri ma non ci fu nessuna città che facesse pace con i figli di Israele eccetto gli vei che abitavano Gabaon che fecero pace con l'inganno in realtà tutte le città che Dio gli aveva promesso le presero tutte combattendo la terra era promessa ma non è che arrivarono lì e trovarono un bel fiocco rosso con una forbice tipo come si fanno le inaugurazioni oggi prego prego taglio il nastro grazie siamo entrati nella terra che Dio ci ha promesso no dovettero andare lì città per città casa per casa famiglia per famiglia a conquistare non fu una cosa facile però Dio era con loro e così sono le nostre promesse Dio ti ha dato tante promesse ti ha promesso la salute, la prosperità, la benedizione una famiglia convertita ma tutte queste promesse tu te le devi conquistare qualcuno dice bah, Dio me l'ha promesso, lui me lo darà no devi combattere per le tue promesse perché il diavolo non ti lascerà il suo territorio tu devi andare e devi fare questa guerra come fece il popolo di Israele così si ottengono le cose con le guerre spirituali con la preghiera con i digiuni facendo offerte e semine anche quelle sono importanti il centurione l'angelo al centurione disse le tue preghiere e le tue offerte sono salite davanti a Dio come una ricordanza anche la tua offerta ha un potere di, di guerra, ha un potere di vittoria e questo produce le grandi conquiste nella tua vita abbiamo bisogno di violenza di violenza nella conquista non puoi essere passivo Vabbè, vediamo oggi Dio che cosa ci manda no, Dio ti ha dato le promesse ora tocca a te andartele a prendere preghiera, digiuni, combattimenti però quando tu otterrai quelle promesse quelle promesse le erediteranno i tuoi figli tu forse vieni da una famiglia che aveva molti problemi ma pregando, conquistando territori spirituali i tuoi figli non vivranno quello che stai vivendo tu i figli di, del popolo di Israele non, vi, non hanno vissuto nel deserto i loro genitori che conquistarono, sì ma i figli e i nipoti hanno vissuto in case che non hanno costruito hanno preso l'acqua da pozzi che non hanno scavato vivevano in un paese di latte e miele però c'era bisogno di qualcuno che era andato lì e aveva conquistato il regno di Cielo è fatto per persone violente e sono i violenti che lo rapiscono non possiamo essere passivi non otterremo niente aspettando chissà cosa succede no, devi pregare devi cercare, devi bussare devi fare digiuno, devi mettere offerte davanti al Signore per combattere per le tue benedizioni Amen. Dio vuole che nella nostra vita avvenga un cambio di condizione Dio vuole che noi usciamo dalla terra promessa ed cioè usciamo dal deserto ed entriamo nella terra promessa c'è un cambiamento sapete perché nel deserto c'è sole, c'è caldo non c'è cibo in quantità ci sono animali terribili, ci sono serpenti, scorpioni non è che c'è acqua ovunque ma quando tu entri nella terra promessa è una terra dove scorre latte e miele lì ci sono benedizioni lì ogni anno prendi il tuo frutto però questo passaggio questo cambiamento di condizione non avverrà senza una guerra non avverrà senza un combattimento c'è una guerra da combattere e sono i violenti quelli che la conquistano Matteo 11,12 e dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il Regno dei Cieli subisce violenza e sono i violenti quelli che lo rapiscono soltanto i violenti riescono a prendere le promesse che ci sono nel Regno dei Cieli essere parte del Regno dei Cieli significa essere parte di un Regno con grandi promesse ma sono soltanto coloro che sono violenti che le rapiscono e sapete, quando dice il regno di Dio soffre violenza è usato il termine biazzo che significa è dominato, è forzato. Mentre dove è scritto i violenti biastes significa colui che usa forza, usa impeto, un violento. Mentre dove dice lo rapiscono, dice Arpazzo significa se ne appropriano con la forza, se ne appropriano con l'impazienza praticamente cosa sta dicendo qui? sta dicendo che il regno sta subendo una forzatura una dominazione da coloro che sono violenti da coloro che sono impetuosi da coloro che sono forti calorosi sono loro quelli che se ne appropriano il regno è dominato dagli impetuosi loro se ne appropriano e noi dobbiamo imparare a diventare violenti nella conquista per andarci a prendere le benedizioni che Dio ci ha dato Amen. così è il regno di Dio è fatto così non può essere fatto come vuoi tu anche a me piacerebbe un bel nastro rosso Gesù che dice prego tutto pronto ma non funziona così Gesù è morto sulla croce per darti le promesse per darti la terra promessa però tu in quella terra ci entrerai attraverso lotte e combattimenti. Però quando ci sei entrato, nessuno te lo può togliere più. Amen. Così è il regno dei cieli. Ogni volta che c'era Dio che arrivava, succedevano problemi. Quando iniziò la chiesa in atti, ogni posto dove arrivavano: persecuzione. Lapidavano, li picchiavano, Ogni volta che si predicava la parola di Dio c'erano i religiosi che volevano uccidere Gesù, che volevano uccidere gli apostoli, che volevano, ogni porta dove andavano avevano problemi. addirittura dice la Bibbia quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti fino e qua. Cacciamoli fuori. Ad Efeso fecero una rivolta popolare contro i cristiani. Ogni luogo era persecuzione. Ogni luogo era mazzate, ogni luogo erano problemi però nel 325 d.C. l'intero impero romano era stato conquistato alla fine il paganesimo fu cacciato via e il cristianesimo fu adottato come religione di stato praticamente il cristianesimo arrivò in ogni posto del mondo allora conosciuto la Bibbia è piena di esempi di persone che attraverso la loro preghiera con violenza presero le promesse di Dio dobbiamo usare violenza nella preghiera nell'evangelizzazione e nel ricevere la benedizione tre tipi di violenza non basta solo pregare con violenza <coughs> dobbiamo avere violenza nella preghiera perché? Giacobbe era bambino si prese la primogenitura quando ritorna a vedere il fratello il fratello gli va incontro con 400 uomini praticamente per ucciderlo e lì dice la Bibbia che lui rimane da solo con un angelo a Peniel e lotta tutta la notte con un angelo lotta con Dio e alla fine Dio gli cambia il nome dice tu non sarai più chiamato Giacobbe tu sarai chiamato Israele perché hai combattuto con gli uomini e con Dio e hai vinto questa è violenza nella conquista Giacobbe sapeva di avere un problema il fratello lo voleva uccidere ma si mise là tutta la notte a combattere con Dio e alla fine ottenne la sua promessa quella primogenitura che già aveva ricevuto lui la ottenne attraverso la preghiera attraverso un combattimento con Dio nel Vangelo di Luca c'è un insegnamento molto importante Luca 18 dal verso 1 al verso 7 propose loro ancora una parabola perché? per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi questo è Gesù che stava facendo un insegnamento ai suoi discepoli per dire guardate non vi stancate di pregare ma bisogna continuamente pregare senza stancarsi qual era questo insegnamento? Disse, c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo fammi giustizia del mio avversario per un certo tempo egli si rifiutò di farlo ma poi disse fra sé anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo tuttavia poiché questa vedova continua a infastidirmi le farò giustizia perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca e il Signore disse ascoltate ciò che dice il giudice iniquo non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte tarderà egli forse ad intervenire a loro favore e la risposta è no Dio non tarderà ad intervenire a favore di chi? degli eletti che gridano a lui giorno e notte questa è violenza nella conquista il giudice non voleva ascoltare questa donna non gli voleva fare giustizia ma gliela fece perché era pesante non la sopportava più e cosa dice Gesù? questo lo fece un giudice iniquo quanto più il Padre Celeste farà giustizia a coloro che pregano giorno e notte e lui disse tutto questo per mostrare che bisogna pregare continuatamente senza stancarsi questa è violenza nella conquista invocami e io ti risponderò ma non invocami cinque minuti prima di mangiare la pasta signore grazie per questo cibo e ti prego per mio fratello per mia sorella, no non è questa la violenza della conquista, non è questa la preghiera che ottiene risposta dal Signore. Ma è la preghiera che dalla mattina alla sera grida davanti al trono di Dio Signore fai convertire mio marito, Signore fai convertire mio marito, Signore fai convertire mio marito. E alla fine, gridando a lui giorno e notte, Dio risponderà alla tua preghiera. Amen. Questa è violenza nella conquista invocami e io ti risponderò Dio ci sta chiamando ad invocarlo Dio ti sta chiamando a questa preghiera Dio ti sta chiamando a questa intimità a questo combattimento davanti a lui vuole provare la tua insistenza fino a quando ti stancherai ma se non ti stancherai la sua risposta arriverà qualunque cosa chiederete al padre nel nome mio Egli ve la darà Amen. Ma come bisogna chiedere? Con violenza, con insistenza in tutte le maniere che lo puoi chiedere con digiuni, con preghiere, con offerte, notte di preghiera, mattina, sera, in ogni maniera, la risposta arriva. Amen. Poi abbiamo bisogno di violenza nell'evangelizzazione. Paolo dice qualcosa in secondo Timoteo 4, 7. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa e ho osservato la fede. C'è una guerra reale, un combattimento reale che dobbiamo combattere, c'è una terra da conquistare. È una guerra di perseveranza e persistenza. E non soltanto nella preghiera, dobbiamo approfittare di ogni minuto di tempo che noi abbiamo. Efesini 5:16 dice riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi perdiamo troppo tempo, dobbiamo riscattare il tempo, ma riscattare per fare che cosa? secondo Timoteo 4.2 predica la parola insisti a tempo e fuori di tempo riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza ed ogni dottrina. Quando c'è una guerra non c'è tempo per riposare, non ci possiamo fermare. Questo vale sia per i pastori, ma vale anche per la vita di ognuno di noi. Dobbiamo stare sempre lì a parlare agli altri di Gesù. Non basta pregare, non basta ci cioè, ho parlato una volta, è stato buono, se ne parla l'anno prossimo. No. Predica la parola a tempo e fuori di tempo violenza nella conquista la parola di Dio ha una parola d'ordine portare frutto e per portare frutto noi dobbiamo combattere anche predicando la parola agli altri predicando, predicando, predicando predicando, predicando Marco 16, verso 15 e verso 16 dice una cosa molto importante disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura chi avrà creduto ed è stato battezzato sarà salvato ma chi non ha creduto sarà condannato e qua molti si fermano perché dicono io parlo ma nessuno crede io dico, predico ma la gente non si converte ma Gesù te lo ha detto che chi avrà creduto ed è stato battezzato sarà salvato però ha anche detto che ci sta gente che non avrà creduto che sarà condannata e probabilmente quelli che non credono sono più di quelli che credono ma Gesù non disse andate soltanto quando credono, Gesù disse andate e predicate a tempo e fuori di tempo, predicando la parola, predicando la parola, predicando la parola con violenza. Cosa succederà infatti? Verso 17 e verso 18. Guarda cosa dice dopo. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Quando? Quando stanno evangelizzando. Nel mio nome cacceranno i demoni parleranno nuove lingue prenderanno in mano dei serpenti anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male imporranno le mani agli infermi e questi guariranno questa è violenza nella conquista non devi solo andare a parlare e predicare devi andare a imporre le mani e guarire devi andare devi cacciare i demoni e quando qua dice prenderanno in mano dei serpenti in realtà sta dicendo una cosa diversa sta dicendo devi conquistare i serpenti Dio ti manda a conquistare i serpenti i demoni che hanno preso possesso delle persone, Dio ti manda a cacciarli fuori tu hai autorità sopra Satana e sopra le sue schiere di demoni questa è violenza nella conquista devi predicare con violenza non è una predicazione vabbè gli parlo di Gesù se crede no, sei malato vieni qua preghiamo nel nome di Gesù boom, guarisci hai problemi spirituali non te non dormi, vieni qua, spirito di insonnia, vattene via nel nome di Gesù Dio ti ha dato autorità il regno dei cieli è fatto per persone violente però la violenza non è nel mettere una bomba contro le persone la violenza non è a prendere tuo marito o tua moglie che non viene in chiesa e picchiarlo per farlo venire in chiesa non è questa la violenza la violenza è contro il diavolo e tu devi pregare con violenza cacciando Satana nelle sue schiere perché lui ti ha detto che tu hai autorità c'è violenza nella preghiera c'è violenza nell'evangelizzazione ma c'è anche violenza quando tu devi ricevere non so come ti immagini o oh, a volte vedi dei film delle cose che sono un po' sbagliate magari ti immagini quando Gesù predicava tranquillo, seduto la gente che lo stava a sentire così belli ordinati in realtà l'immagine era molto diversa, Marco 3 verso 9 e verso 11 guarda cosa succedeva quando Gesù predicava allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli sempre pronto una barchetta per non essere schiacciato dalla folla andiamo avanti perché egli ne aveva guariti molti, tutti quelli che avevano malattie si accalcavano attorno a lui per toccarlo e gli spiriti immondi quando lo vedevano si prostravano davanti a lui e gridavano dicendo tu sei il figlio di Dio l'immagine che noi dobbiamo avere di Gesù non è che Gesù passava la gente lì a guardare la gente lo devo toccare per ricevere la mia guarigione e si faceva uno avanti e lo toccava prima di Gesù e quello mi chiamava a cazzotti il vicino, pum pum, toglieti devo toccarlo prima io Gesù addirittura rischiavano di schiacciarlo che Gesù disse mettetemi una barchetta sull'acqua fatemi scappare, qua mi uccidono ma la gente era lì e disse io devo arrivare a toccare la veste di Gesù perché sapevano che se toccavano Gesù erano guariti e quelli che erano stati per 30 anni malati non stavano lì a dire vabbè, se è volontà di Dio Gesù passerà proprio davanti a me inciamberà sulla mia gamba così mi toccherà per caso no, quelli stavano là e correvano solo volevano abbracciare a Gesù Lo forse togliere i vestiti da dove non lo so che ci volevano fare ma si alcalcavano attorno a lui Avete mai visto quando vengono questi cantanti degli adolescenti, no? Che fanno le ragazze? Ah, strappano i capelli, ah, si buttano un colpo palco. Eh! Così era con Gesù. La gente oggi si butta su un palco per cercare di toccare un idolo. Qualcuno dice, l'ho toccato con la mano, non mi laverò più la mano per tutta la vita. Gesù era una cosa simile. La gente sapeva che quando toccava Gesù prendeva una benedizione riceveva una guarigione e lottava insieme agli altri per arrivare a quella, quella benedizione e chi era violento vinceva un giorno scoperchiarono addirittura il tetto di una casa per scendere un malato davanti a lui e chi era violento vinceva chi arrivava a toccarlo vinceva chi stava da lato e aspettava lo riceveva perché ci vuole violenza anche per ricevere la tua benedizione violenza della preghiera Violenza nell'evangelizzazione, ma anche violenza per ricevere nella tua preghiera. Amen. Non era come ce la immaginiamo noi. Per prendere la benedizione, la gente, era un manicomio. La gente si faceva strada. I ciechi gridavano Gesù, abbi pietà di me. Gli zoppi si facevano trasportare. Tutti volevano toccarlo. C'era violenza, addirittura talmente tanto grande che non riuscivano neanche a mangiare. Marco 3 verso 20 e verso 21. Poi entrarono in una casa e la folla si radunò di nuovo, tanto che non potevano neppure prendere cibo. Non è che dicevano, vabbè aspettiamo che Gesù finisce di mangiare e poi lo andiamo a dare fastidio, non se ne fregavano proprio. Dice mangia dopo, Mo mi piglia la benedizione, dopo mangia. Verso 21. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo perché dicevano egli è fuori di sé e qua è molto bello perché in greco significa, non dice tanto uscirono per prenderlo, dice uscirono per legarlo con catene perché dicevano è pazzo c'erano due folle uno che faceva violenza per cercare di conquistare la benedizione e la folla dei parenti che faceva violenza con le catene per attaccarselo e portarselo perché dicevano questo deve andare in manicomio c'erano due violenze però c'era violenza attorno a Gesù e ancora oggi le benedizioni sono prese dai violenti la promessa del Signore è che i violenti conquisteranno il regno di Dio dove sono i violenti questa mattina? sei violento questa mattina? vogliamo adorare il Signore? mettiamoci all'impiede se tu sei violento questa mattina e vuoi conquistare la tua benedizione vieni avanti vieni avanti e vieni a prendere la tua benedizione questa mattina